nuovo modello con semplificazioni meglio tardi che mai e ancora split payment IVA dal MEF gli elenchi aggiornati per il 2023 e poi la tregua fiscale, cos'è e cosa prevede il piano del governo Meloni per famiglie e imprese, l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda le SRL con gli statuti standard costi del notaio dimezzati e infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it partiamo subito dallo smart working proroga al primo dicembre 2022 per l'invio della comunicazione L'articolo di Francesco Rodorigo sullo smart working, il Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 25 ottobre annuncia una nuova proroga per l'invio della comunicazione di lavoro agile. I datori di lavoro possono inviare il modello entro il 1 dicembre 2022, fino a fine anno inoltre è attivo il regime semplificato per cui non è obbligatorio stipulare l'accordo individuale. In tema di smart working, quindi una nuova proroga per l'invio della comunicazione, i datori di lavoro hanno tempo fino al 1 dicembre 2022 per trasmettere il modello lo ha annunciato il ministero del lavoro tramite il comunicato stampa del 25 ottobre un mese di tempo in più dunque per inviare le comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile come stabilito dal decreto semplificazione i datori di lavoro potranno indicare solamente i nominativi dei lavori interessati e le date di inizio e fine della presentazione senza allegare l'accordo individuale resta confermata la proroga al 31 dicembre 2022 del regime semplificato introdotto dal decreto aiuti bis per cui lo smart working può essere attivato senza dover sottoscrivere l'accordo i dettagli sono all'interno dell'articolo passiamo ad un altro tema quello dell'autodichiarazione aiuti di stato covid nuovo modello con semplificazioni meglio tardi che mai l'articolo di rosi e delia e fa il punto sugli aiuti di stato covid arriva il nuovo modello per l'autodichiarazione dal 27 ottobre via libera alle semplificazioni richieste dagli addetti ai lavori a specificare quali sono i soggetti che possono essere esonerati dall'invio di alcuni dati è il provvedimento dell'agenzia delle entrate del 25 ottobre 2022 proseguiamo con lo split payment IVA dal MEF arrivano gli elenchi aggiornati per il 2023 l'articolo di Anna Maria D'Andrea sullo split payment IVA Pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del MEF, gli elenchi aggiornati validi per il 2023. Nei sei documenti disponibili dal 20 ottobre, la lista dei soggetti interessati all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti. Proseguiamo con la tregua fiscale. Cos'è e cosa prevede il piano del Governo Meloni per famiglie e imprese? L'articolo di Anna Maria D'Andrea riguarda la tregua fiscale per famiglie e imprese, in particolare per le PMI. È uno dei tre pilastri del patto che il Presidente. Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato nel corso del discorso alla Camera del 25 ottobre cos'è e quali novità sono in arrivo. In ballo una nuova pace fiscale anche per le situazioni che precedono l'emissione della cartella esattoriale. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con l'ultima parte della rassegna stampa. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda le SRL online con gli statuti standard costi del notaio dimezzati. Se si utilizzano gli statuti standard per le spese per il notaio le stesse sono ridotte alla metà. L'ufficialità della misura che riguarda SRL e SRLS è è La pubblicazione del decreto MISE n. 155 del 2022 in Gazzetta Ufficiale che è avvenuta lo scorso 21 ottobre. La sede deve essere in Italia, il capitale conferito deve essere in denaro e la partecipazione delle parti deve avvenire in videoconferenza. Le novità e i modelli sono all'interno dell'articolo e sono scaricabili dagli appositi box che sono inseriti all'interno del testo dello stesso. Uno riguarda l'allegato 1, in particolare il modello per SRL, le società a responsabilità limitata e invece nell'allegato 2 il modello SRL semplificata che appunto deve essere utilizzato dalle società a responsabilità limitata semplificata. Passiamo all'ultima parte della rassegna stampa dedicata in questo caso all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sui pagamenti. Detto al contante la Lega propone di alzarlo a 10.000 euro l'articolo di Valentina Iorio e poi tregua fiscale partite IVA flat tax fino a 100.000 euro le misure della Melonomics e poi i numeri del giorno meno 69% riguarda la carta riciclata crolla nei prezzi meno 69% export fondamentale contro la crisi e più 3,9% riguarda ancora il PIL della Cina. Che risale ma sotto l'obiettivo del 2022. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola ANCE, edilizia traino dell'economia negli ultimi due anni ma ora serve vera politica industriale. Si basa sui dati dell'osservatorio ANCE nel suo osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni che è stato presentato a Roma. L'articolo è di Claudia Voltattorni e contiene un'analisi economica Riguarda i settori che hanno contribuito maggiormente alla ripartenza dell'economia italiana, in particolare quello dell'edilizia, che ha contribuito negli anni 2021-2022, in quest'ultimo anno con un più 12,1%.